Ciao, sono Vittorio Gazzara, regista cinematografico, fondatore della Vertical Green Productions e in questo video ti spiegherò che cos'è il garage multicromatico di cui mi avrai sentito parlare in altre occasioni o nel quale ti sei imbattuto, navigando sul sito internet o sui canali social. Soprattutto ti spiegherò in cosa consiste nel dettaglio l'offerta del supporto creativo per artisti. Quindi, senza ulteriori indugi, iniziamo! Il garage multicromatico è appunto un supporto creativo per artisti e per artisti io intendo sia chi eh, lavora in ambito creativo e artistico ma anche chi pur non operando professionalmente eh, in un ambito creativo ha un'indole eh, artistica, ha un'indole appunto creativa e la esprime eh, in tutti gli ambiti della propria vita. Il supporto è un supporto creativo perché? Perché chi ha quest'indole all'arte, alla creatività, spesso incappa in problematiche che quando le si vive sono, sembrano eh, irrisolvibili, insormontabili e c'è bisogno di qualcuno che ci eh, accompagni verso la soluzione, non che ci risolva i problemi, ma che ci aiuti a scoprire quali sono le risorse che abbiamo dentro per risolvere eh, queste problematiche. Il garage multicromatico si pone come strumento appunto per fare questo. È un garage perché non è una scampagnata, non è una gita, non è un gioco bisogna rimboccarsi le maniche ed essere disposti anche a sporcarsi un po' perché si lavorerà con il nostro inconscio con le nostre paure, con ciò che nascondiamo a noi stessi che non ci piace quindi capite da voi che non è un giochetto comunque ed è multicromatico perché si occupa di tutte le possibili espressioni artistiche dalla scrittura, alla recitazione, alla musica al canto, alla danza in base a quali sono le tue propensioni artistiche, quali sono le tue capacità professionali. Quali sono le problematiche che generalmente insorgono in chi lavora in campo artistico creativo oppure ha una forte propensione artistica e creativa. Il senso di inadeguatezza, ad esempio, oppure la difficoltà a esprimere le proprie opinioni, a esprimere se stessi in tutte le varie declinazioni, oppure avere un blocco creativo, il blocco dello scrittore è l'esempio che conosciamo tutti, ma il blocco creativo può essere non solo l'incapacità di trovare delle idee per un romanzo o per un dipinto o per una coreografia, può anche essere l'incapacità momentanea di trovare delle idee per trovare un lavoro oppure per avere un rapporto eh, umano e pacifico con la suocera. Cioè ci sono tantissime declinazioni dell'incapacità dell'espressione sia in campo artistico che no. L'offerta del garage multicromatico si divide in diciamo, due macro aree che sono rappresentate dai consulti individuali e dai eh, percorsi formativi. I consulti individuali, come dice il nome, sono individuali, uno a uno, e sono rivolti a chiunque abbia un problema di qualsiasi natura in ambito creativo, artistico ed espressivo. Come ho già detto, non importa che tu sia un artista, o un creativo di professione, oppure no, l'importante è che tu abbia una forte propensione a lavorare con la creatività e con l'arte. I consulti individuali si compongono in moduli da sei incontri ciascuno sia di persona che online a cadenza settimanale e sono dei moduli che sono reiterabili nel tempo a seconda di quale livello di approfondimento o di eh, allargamento di raggio vogliamo eh, raggiungere e ognuno di questi moduli eh, presenterà, concordandoli insieme, un, un obiettivo finale da raggiungere e avere così la percezione, anche coadiuvati dalla cadenza settimanale, di una progressione più eh, marcata, più incisiva. Durante i consulti individuali del garage multicromatico non esistono regole di espressione, useremo qualunque tipo di mezzo artistico ti piaccia o ti incuriosisca. Nel passato recente ho fatto cantare le persone, le ho fatte ballare. Abbiamo usato veramente un sacco di eh, metodi espressivi, quindi eh, troveremo anche quello giusto per te se non riesci a individuarlo. Oppure se hai già le idee chiare, eh, diventa più facile concordare una tabella di marcia. Comunque ecco, i consulti individuali sono eh, degli accompagnamenti per eh, diciamo, farti eh, capire, farti rendere conto di quali siano gli strumenti che tu hai a disposizione per risolvere la problematica che senti che sia la paura del palcoscenico che sia il non riuscire a dire a tua suocera che ha rotto le scatole ecco, creativamente parlando riusciremo a trovare una soluzione adeguata per te e lo faremo divertendoci ma essendo un garage il divertimento comporterà comunque del lavoro quindi attenzione, non sarà una passeggiata ma comunque ti garantisco che ci divertiremo un sacco escluso questo video puoi andare a vedere comunque eh, le informazioni testuali sul sito verticalgreenproductions.com nella sezione garage multicromatico e eh, per concordare eh, un incontro conoscitivo gratuito sia di persona che online della durata di mezz'ora per conoscerci e capire quali siano le problematiche eh, che vuoi risolvere e eh, concordare insieme orari e date dei consulti individuali, mi puoi scrivere all'indirizzo vittorio.gazzara.gmail.com oppure scrivermi via social oppure utilizzando il form del sito. L'incontro conoscitivo gratuito è senza impegno e lo puoi concordare insieme a me in qualsiasi momento. I percorsi formativi invece sono qualcosa di più diciamo, accademico, sono rivolti specificamente a chi è intenzionato a intraprendere una carriera nel, nel mondo della creatività e dell'arte e non ha mai magari seguito un corso e vuole avere eh, diciamo, l'ABC di un percorso creativo specifico che può essere la scrittura creativa come la regia cinematografica indipendente, l'illustrazione, eh, il canto, la mh, composizione musicale, insomma l'ABC per entrare professionalmente nell'ambito artistico eh, di preferenza. Ma è rivolto anche a chi ha già intrapreso questo cammino eh, creativo e desidera approfondire un po' di più l'ambito in cui si muove oppure chi ha già scelto la propria strada però ha bisogno, sente l'esigenza, di approfondire certi argomenti, di approfondire certi Angoli bui della propria professione che non ha mai approfondito per mancanza di tempo, di voglia o di possibilità. I percorsi formativi si eh, compongono di moduli da 10 incontri settimanali di persona o via Skype ed è possibile anche qui, come nei consulti individuali, concordare un incontro conoscitivo gratuito per scambiare due chiacchiere, capire qual è il corso che ti interessa di più e concordare date e orari. Per iniziare il percorso insieme. Mi puoi scrivere di nuovo all'indirizzo vittoria.gazzara.gmail.com, scrivermi via social o utilizzando il form del sito. Entrando nel garage multicromatico avrai la certezza di essere seguito da un professionista che da anni lavora in questi ambiti e può darti dei consigli, dei suggerimenti, dei trucchi, anche solo il supporto emotivo per non mollare, perché poi quando insorgono certe problematiche la, una delle cose tremende che succedono è quella di eh, sentire una vocina dentro di te che dice forse è meglio smettere è meglio strappare da sé questa cosa e tanto non funziona. Ed è una cosa che non si deve fare assolutamente. Io metto in guardia non mollare piuttosto ci sentiamo via Skype, ci vediamo di persona e cerco di persuaderti a non mollare perché se molliamo l'espressività sia per lavoro che sia nella vita di tutti i giorni siamo morti. E quindi, eh, no, assolutamente, il garage multicromatico è stato creato apposta per non far morire dentro la gente. Sarà un po' pomposo, però sì, io lo sento proprio come una responsabilità anche verso chi, eh, come me, ha avuto e ha dei problemi a relazionarsi con la propria creatività, con il proprio lavoro creativo e con la propria difficoltà a esprimersi. Con il garage multicromatico si troverà la comprensione di chi ci è già passato e può indicarti, quali possono essere le strategie e le risorse da mettere in campo per superare questa unpass che, mi rendo conto, sembra insuperabile ma se ne può uscire vittoriosi. Come già detto, puoi scrivermi all'indirizzo vittorio.gazzara.gmail.com sui canali social e usando il form del sito internet, i tempi di risposta sono molto brevi e non vedo l'ora di conoscerti e di lavorare insieme a te creativamente. Mettimi mi piace sulla pagina Facebook per ricevere tutti gli aggiornamenti, visita il sito internet e scrivimi, scrivimi, scrivimi, perché non vedo l'ora davvero di conoscerti e lavorare creativamente con te. Ciao!